di questo nuovo video e mi sento illuminata allora come sapete da un po' che non ci vediamo tipo dal make up tutorial di marzo primaverile e dovevo fare un video una settimana fa devo fare sono saltata tre video sono saltata queste due settimane il video con la spiegazione perché sono stata operata per questo lavoro il video vlog natalizio ma sono stata un po no, sono stata un po male quindi non ce l'ho più fatta a farlo poi qualche problema con con, con la registrazione perché tipo registrava mi si è accalciata tutto wow I'm happy comunque intanto direi che intanto che non parlo, direi direi Direi direi che non ho preso tutto direi direi di aver preso tutto adesso perché devo praticamente vediamo gli occhiali sgrassare la mia faccia intanto vado a provare anche le creme che mi ha dato Beatrice che lei lavora per la Ives Rocher e mi ha dato queste cose qua da provare. L'unica che posso provare, perché è l'anti-ing, non mi sembra caso, è l'Elicir June. Bello. L'unica che posso provare è l'hydra, vabbè, una crema dilatante, gel. L'unica che posso provare Ho bagnato le spugnette. Soprattutto con la cipria e con il bronzer se non faccio bubino guardate la mia nuova palette che mi hanno regalato a ah, San Nicolas mettiamo via ok e di, direi di passare alla cipria la cipria ho scoperto un nuovo metodo per applicarla meglio, ovvero usare un pennellino così, io prima usavo un pennellino un po' più compatto tipo questo c'è differenza tra questo e questo questo è molto più compatto ma proprio mettere questo ma c'è più superficiale per mettere la cipria perché dà un effetto molto migliore Pennellino da bronzer Tadam. È fantastico questo pennello Per metterlo Vediamo se questo è il mio colore prendiamo altra e andiamo ad aggiustare questa questione qua allora dopo vari tentativi cioè no, sono andato a vedere un po' che trucco fare e da quelli salvati volevo fare un trucco tipo argentato allora, questo è azzurro però mi piace il modello perché è l'altro dall'occhio Volevo fare tipo una cosa così argentato, se no c'è una cosa mixta, queste cose. Qua c'è l'argentato qua mi piace la forma occhi con le liner. Sono uscito il tutto. Ecco, vedete le linee. voglio proprio allungare lo sguardo. Voglio fare per capodanno uno sguardo fellino Sì, ciao! Vabbè, direi di partire subito. Non so, allora. Fare questo per sfumarlo. Allora, direi di andare su questo senza andare a fare le linee. Cioè, questo, questo, cioè questo tipo di eyeliner. E questo qui. E questo qui lo eliminiamo perché molte ragazze non riescono a farlo. Quindi direi di fare un trucco più semplice, più easy. E l'unico che ci è rimasto è questo qui. E lo andrò a ricreare con il tono grigio, ce la farò? Non si sa. Quindi, direi di andare subito con l'eyeliner No, scherzo, direi di prendere lo scotch. Facciamo un eyeliner sfumato: cioè nero, però sfumato. Faccio i nail, poi lo sumo un po' il nero e poi lo sumo con l'agentato quindi visto che sto controllando se sì, messo giusto, devo farlo alto. Eccomi tornato, dovevo aver insultato i miei occhi perché pensavo cacchio ho gli occhi storti Niente Ho fatto una mission impossible Molto molto Dove cacchio ho messo il liner. Molto intensa Ho trovato le liner. Molto bello Ora vedete come faccio un eyeliner Questa parte, questa parte qua infatti non la ve lo Per niente Allora, fammi capire: in questo momento sono pure aiutato dallo scotch. Quindi, avviso, questo eyeliner era molto alto. Sento Cleopatra in questo momento, vi giuro. Ok, fino a qui: mi fermo a metà occhio e poi qua vado a fare la, la testa dell'occhio. Sì, bello, mi è piaciuto. Non è una cosa così Porca 3 Mi è venuto al primo colpo Sta cosa Poi voglio vedere Domani sera Per capodanno Mi esce sto trucco Vediamo se Dobbiamo andare a tirare legno Anche sotto l'occhio No Va bene così Lei fatto una cosa più sottile Però Va bene anche il mio tanto va bene così va bene così e direi di fare la stessa cosa d'altra parte ah questa è bella questa, questa è bella questa cosa è molto interessante se riuscirò a fare io ancora adesso mi sembra che ho i cosi diversi Sì, mi sono disse poi andrò ad aggiustare Perché non è possibile che io faccia un trucco al primo colpo Sì, mi metto una cosa oddio cioè io devo stare così e così per fare sta cosa se devo mettermi niente a contatto per fare sto video metto così così così potete vedere già che c'è il baghino Ok, errore tecnico Okay, mi si sta finendo la batteria E mi sto inchezzando questo grigio Quindi prendo il ditino E mischio un po' i due grigi E lo applico col dito a sto punto Perché mi sto incazzando. Poi andrò a sfumarlo meglio con Il pennello. direi mi metto in mente qua c'è un bel nero ma nero brillantinato e di andare a metterlo sulle linea adesso vado un po' prendere un grigio io vado a vedere che prendere un grigio un'altra mia nuova palette ragazzi io cioè se non mi sono comprato la da... Dopo la cosa triste che non sono riuscita a comprarmi la pallet di moff, mi sono comprata tre palette. Questa grande di Make Up Obsession Honda Jazz Last con un botto di colori dentro e eh, se non c'è il grigio qua però... Shit! Vado a prendere un'altra palettina. Eh, io sono andata a contare con mia cugina tutte le palette con in casa. Le ho 35. In casa e 36 una Romania quella grande grande e vado a prendere da questa trousse di Deborah Milano che è molto grande l'ho riscoperta pochi giorni fa che ha un botto di roba poi vado a utilizzare anche questo sopra cebrantini e vado a prendere questo grigio qua ora dovrei fare una cosa strana dovrei andare a togliere questi ci lasciano una me una, una cacchio spero anche che riesco ad aggiustarlo allora qua mi aspettavo che io ci sbagliato perché l'ho messo troppo alto quindi io vado ad aggiustare però come prima impressione non è tanto disastroso distrastuoso come mi aspettavo allora, non ho avuto tanto da aggiustare, ho aggiustato un po' questa parte qua e basta solo, cioè ho messo un po' di alto grigio ho comprimato qua e direi di andare avanti Allora, mi hanno comprato questa truscarina da Claire's con i brillantini e direi di, direi di andare a utilizzare Sì, senza far cadere i pennellini in dotazione questi qua cuopieli con tutti questi brantini qua che non si attaccano ma questo si attaccano ok qua su un altro si attaccano proviamo a metterli ma sta cosa si attacca? Non c'è neanche uno specchio oddio, io che mi sto inthizzando, ok, fatto. Cioè, raga, questo effetto è molto bello comunque. Non è un trucco difficile, in fin fine e di passare al mascara direi di passare a fare le sopracciglia. allora sono tornata, ho finito le specchie di passare al rossetto faccio una cosa proprio neutra che non so, o rosso ci starebbe voilà! Ora direi di andare a fare, mettere i ciglia finte Ok? Allora, per farvi capire l'effetto senza ciglia finte, l'effetto con le ciglia finte. Cioè, Oh my god, I'm a lady! Ok, questo lo potevo anche evitare, vero? Ah, potto! Sono felices che lei sono riuscita a finire il trucco. Put, put, put. Qua c'era un foglio, ecco, okay, qua. L'ultima cosa, ultimo ultimo, ultimo, ultimo ultima. È il brush. Vado a prendere questa palettina qua che mi hanno regalato. E hey, il check di Essence. Un bottone di roba di Essence. Però è ottima, posso dire, questa palette E vado a fare un, mis un mischio di questi tre. Voilà. Quindi ragazzi... Un pollicione in più e, e vi invito a lasciare un pollicione in su e a iscrivervi al canale.